Naturalmente il Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente a questa proposta del, della Giunta in merito all'adeguamento della normativa eh, al quadro regionale europeo sulle canne fumarie a carboni attivi. E quello che avevamo consegnato poi all'assessorato erano delle osservazioni in merito a un regolamento che è vecchissimo, insomma, del 39, se non sbaglio aggiornato nel 42 forse. Eh. 45, 42, insomma, cioè contiene ancora termini eh, che ormai eh, hanno abbandonato il lessico anche gergale de, romano e contiene sicuramente eh, riferimenti a eh, insediamenti nel centro storico come le stalle appunto quando c'erano più, più animali che che trazione automatica insomma, motore e quindi eh, probabilmente poi ci sarà necess necessità di un'ulteriore revisione un po più là, sempre con la cooperazione insomma, tra le commissioni competenti e gli assessorati competenti. Grazie.